Abbiamo presentato il Vademecum e il regolamento per l'organizzazione di eventi sportivi a Roma con tantissimi testimonial, tantissimi amici, gli organizzatori e siamo veramente molto contenti perché oggi è una giornata di festa per Roma, per lo sport e per gli amanti dello sport. Il, nel 2019 ci sarà la prima edizione della Roma Classics, al circuito del quale fanno parte quattro eventi. Nell'anno prossimo sicuramente si amplierà ancora il numero di eventi che fanno parte appunto del circuito e, e andiamo avanti. Roma diventerà sempre più la città dello sport per tutti, a misura di tutti, dai più grandi ai più piccoli. E siamo molto contenti.